Campione senza età, figlio di un calcio romantico, di un tempo triste e felice, dove era possibile delirare per un gol, per la tua finta, per il volo di un portiere. Era l'epoca in cui gli uomini non avevano ancora perduto l'innocenza, lo stupore. Oggi negli stadi si sono spenti i canti, la gente urla, odia, uccide persino. Ti saresti trovato a disagio, Mané, costretto a recitare una parte che non poteva appartenerti sottoposto alle servizie dei riflettori, alle provocazioni dei salotti televisivi, alla banalità quotidiana dell'intervista sul come stai, pensi di giocare, sei contento per quel gol realizzato, sei amareggiato per quel gol non fatto. Resta la memoria dei sogni che abbiamo sognato, che hanno cullato i nostri giochi di bambini. Con tenerezza riprendo me stesso fanciullo per mano, un ragazzino che su quei prati, che erano ancora prati, urlava ai suoi amici «Io sono Garrincia!» e con il numero 7 che mia madre mi aveva cucito sulla maglietta inseguivo un pallone e la vita. Insuperabile maestro del dolore e dell'allegria hai saputo essere un uomo nelle virtù e nelle debolezze. Hai seguito l'istinto, un percorso che soltanto tu conoscevi e potevi frequentare. Con la forza di chi nasce senza niente, non hai mai rinnegato le tue radici, la capanna dove sei nato, alle case dei potenti hai sempre preferito i segreti della foresta. Il tuo nome viene ancora scandito sui campi di calcio, ritmato dai poveri del nostro paese, evocato dai poeti, perché non c'è limite alla tua leggenda, ma ne campione senza età.